Fattori. Grazie. grazie, grazie a tutti per essere così numerosi ed è importante perché in Europa appunto, non interessa molto. Invece, come ha detto Fabio Massimo, eh, noi ci rendiamo conto che in Parlamento il 70% delle nuove leggi viene dal ricepimento di direttive europee e devo dire che in Parlamento c'è scarsa attenzione per, questa, per questo processo, tant'è vero che noi abbiamo 97 procedure di infrazione che consistono in eh, direttive o ricevite male oppure proprio non ricevite e l'assurdo del Parlamento è che per noi sono segretate, stiamo facendo una battaglia perché addirittura il governo non ci consente a noi parlamentari in Commissione 14 io sono poi Vicepresidente di capire quali sono le procedure di infrazione, eh, quali sono quelle che converrebbe risolvere prima e eh, nemmeno poi qual è la normativa europea, quindi come parlamentari italiani siamo tenuti accuratamente all'oscuro di quello che avviene in Europa e quando ci serve qualcosa veramente dobbiamo combattere per ottenerla. Io per esempio nell'ambito dell'agricoltura sono riuscita a un certo punto a avere il progetto di regolamento che impediva in qualche modo lo scambio di sementi tra gli agricoltori, ho fatto molta fatica. Alla fine sono riuscita a far fare una risoluzione al Parlamento italiano per respingere questo regolamento e di fatti eh, non solo per il parere negativo dell'Italia ma per quello di altri paesi è stato per fortuna respinto, ma ogni volta è una battaglia per la trasparenza che non esiste. Per quanto, questo per quanto riguarda la commissione 14 e eh, per quanto riguarda invece l'agricoltura, la, ho visto che la dottoressa ci ha fatto una presentazione molto bella e molto tecnica di quella che è la PAC, quindi io non andrò nel dettaglio tecnico, vi dirò più che altro qual è stata la nostra preoccupazione e la nostra azione politica dato che ci siamo ritrovati in Parlamento proprio quando arrivava la programmazione settennale e devo dire che il lavoro è stato fatto soprattutto dai nostri deputati ma il Ministero ha accolto molte delle nostre proposte quindi in qualche modo noi col Ministero dell'Agricoltura riusciamo ad avere un'interazione complicata come con tutti gli organi di governo ma eh, apprezzano devo dire, il nostro lavoro e, e spesso accolgono le nostre proposte a differenza di tutti gli altri ministeri perché probabilmente ci impegniamo molto e riusciamo a portare delle proposte importanti. Eh, io volevo farvi un po' una panoramica di quella che è stata la PAC negli anni e che eh, difetti ha portato nel nostro paese perché la PAC è nata subito dopo la guerra quindi parliamo del 1958 quindi con le prime politiche europee quando si, è si sono stabiliti gli obiettivi dell'Unione Europea che era abolire i dazi doganali e eh, creare un'area di libero scambio che invece imponesse dei dazi verso i paesi extraeuropei eliminare gli ostacoli di circolazione tra i paesi membri e instaurare una politica agricola e dei trasporti comune con dei finanziamenti opportuni. Questo perché si era nell'Italia del dopoguerra, nell'Europa del dopoguerra l'Europa non era autonoma nella produzione di cibo e quindi si eh, finanziò una, una politica agricola di grande produzione, quindi c'erano i cosiddetti aiuti accoppiati, più producevi e, e più guadagnavi, c'era un prezzo stabilito sotto il quale l'agricoltore non poteva vendere i suoi prodotti, se il prezzo scendeva i fondi europei servivano per garantirgli un rimborso di quel prezzo eh, un pochino più basso, d'altro canto se l'imprenditore doveva esportare Verso paesi terzi eh, gli davano la, la differenza tra quello che erano eh, la vendita esterna, che ovviamente era molto bassa, e quello che era il prezzo minimo garantito. Questo però, e, eh, canto, eh, questo però portò a che cosa? A un'agricoltura che era basata solo e unicamente sulla produzione intensiva, che non è proprio l'ottimo per il nostro paese, che invece è un paese complesso, gran parte montano, con culture locali e così via, e lo trasformò in qualche modo in un paese con un'agricoltura che non era adatta alle, alle caratteristiche eh, dell'Italia e, eh, e ad alto uso di pesticidi e quindi altamente inquinante. Quindi eh, nel tempo, siccome poi il bilancio della PAC era troppo elevato per l'Unione Europea perché alla fine l'aiuto per, eh, per gli agricoltori incideva in una maniera enorme sul bilancio dell'Unione Europea e comunque poi l'Europa è diventata autonoma dal punto di vista dell'alimentazione, anzi è diventata eh, la maggiore esportatrice di prodotti alimentari verso l'esterno, alla fine si, ci fu una, una revisione della PAC con la, la revisione McSherry, che non accoppiò più gli aiuti alla quantità di produzione ma al reddito, per cui gli agricoltori in base a quanto percepivano nelle banche precedenti, in base alla quantità di terra che avevano, avevano degli aiuti eh, stabiliti sul spezzamento di terra e in qualche modo potevano orientare la loro produzione a, una, a prodotti più competitivi. Quindi, nel, nell'evoluzione della PAC si è passati da un'agricoltura a grande produzione a un'agricoltura invece che era divisa, eh, la PAC poi fu divisa in due pilastri uno che erano gli aiuti diretti e l'altro appunto i fondi di sviluppo rurale e, eh, in questa nuova PAC noi abbiamo partecipato in maniera eh, molto intensa sapete che c'è, eh, l'Unione Europea propone delle, un, un accordo di partenariato, i Paesi membri poi eh, fanno il, lo, le loro proposte e alla fine se ne esce con un accordo, la, il famoso accordo di partenariato su cui si costruisce la PAC. Quello a cui noi abbiamo dato molta importanza è, sono stati pochi punti essenziali, uno dei punti era quello di determinare chi era l'agricoltore attivo, perché con le vecchie PAC molti ottenevano finanziamenti un po' a cavolo, diciamoci la verità, magari non erano agricoltori, avevano grandi apprezzamenti di terra, si compravano eh, zone poi incolte e alla fine avevano grosse quantità di denaro, quindi una parte che, su cui noi abbiamo contribuito in maniera significativa è introdurre nella PAC il concetto di agricoltore attivo colui che ha la maggior parte del reddito dall'agricoltura, quindi non più quelle situazioni strane in cui il politico Tarde Italia aveva i soldi della PAC e magari di agricoltura non se ne occupava per nulla. Un'altra cosa che siamo riusciti a ottenere sono gli aiuti accoppiati in particolari situazioni, per esempio per il contributo della zootecnica e dell'ovicaprino che sono caratteristici italiani e poi per quanto riguarda l'olio soprattutto i premi alle zone che hanno una massima eh, vocazione di questo tipo. Quindi siamo riusciti un po' a modulare il, eh, il, la PAC di, di 2004, le caratteristiche della PAC italiana diciamo perché poi c'era una certa flessibilità su tutte queste definizioni devo dire che il lavoro dei nostri deputati è stato molto costruttivo e sono stati soddisfatti da come poi è uscita fuori questa PAC con tutte le sue eh, aspetti che poi andremo, penso andremo a vedere uno degli aspetti però che ci, eh, su cui siamo un pochino eh, lavorando è sulla GEA, cioè l'ente che in realtà eroga, eroga, cioè eroga i finanziamenti. Perché? Perché a GEA è una, come tutte le grandi carrozzoni italiani gestisce una quantità di denaro molto grande e Agea come sapete è stata al centro delle cronache giudiziarie è al centro delle cronache giudiziarie a noi arrivano tantissime segnalazioni su frodi per esempio su situazioni in cui dalla mattina alla sera compaiono delle aziende agricole che ricevono i finanziamenti PAC e non erano presenti la sera prima te le ritrovi la, la mattina dopo oppure su situazioni perché Agea purtroppo esternamente tutte le sue funzioni più del 50% delle sue funzioni e ci troviamo nella situazione in cui molto spesso l'ente eh, che controlla è anche l'ente che riceve i finanziamenti. Quindi quello che noi stiamo chiedendo è una revisione della struttura di Agea in cui tra l'altro nel 2016 ci dovrà essere una profonda riorganizzazione in modo che i servizi siano meno esternalizzati e non possa costruire delle società che poi vanno a usufruire dei fondi stessi. Un po' quello che, che raccontavate un po' tutti che alla fine eh, l'ente che controlla è lo stesso che riceve i fondi e questo succede purtroppo anche nel caso di AGEA. Il secondo punto è di cercare di incorporare all'interno della stessa AGEA la SIN che sarebbe la società informatica che poi gestisce le domande e arrivare il nostro ideale sarebbe arrivare a un punto in cui la semplificazione è tale che le domande vengono gestite in automatico da un ente che sia totalmente pubblico in modo che non ci sia modo tra, nel, dal momento in cui si deposita la domanda alla gestione del sistema informatico e all'erogazione dei fondi eh, dei punti oscuri in, tutta questa, in tutto questo percorso. In Commissione Agricoltura noi ci stiamo occupando di tantissime cose perché al di là dei finanziamenti, al di là delle politiche agricole, degli aiuti accoppiati, ci troviamo in un momento storico molto particolare e come accennavano i nostri parlamentari europei, con la... Nella, con, la strutturazione del WTO sono venuti a cadere il, le barriere doganali e il protezionismo e i dazi che eh, consentivano in qualche modo di eh, esportare ad alto prezzo e di bloccare le importazioni dai paesi terzi. Ora siamo in una fase in cui si tenta di allargare questo mercato comune a eh, frontiere inimmaginabili. Vi avevano accettato il TTIP, noi abbiamo a che fare in questo periodo in Commissione Agricoltura con una, un, un disegno di legge che tutela gli agrumeti perché con l'accordo tra l'Unione Europea e il Marocco e quindi l'entrata eh, di merci dal Marocco soprattutto arance a bassissimo prezzo praticamente ci troviamo nella situazione in cui gli agrumeti sono completamente abbandonati sia nella zona della Sicilia sia in tutta la zona della costiera amalfitana così abbandonati che serve un intervento statale di finanziamento per tutelare gli agrumeti caratteristici quindi immaginate questo tipo di politica iperliberista dove ci sta portando e eh, da, questo, da questo punto di vista io vi invito a portare grande attenzione a quello che sarà il, 30, il Transatlantic Trade and Investment Partnership, che è il famoso TTIP, dove l'area di libero scambio sarà estesa eh, tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti e non riguarderà solo i dazi economici, ma sarà un libero scambio che andrà a toccare le barriere non tariffarie. Quindi tutte quelle che sono i regolamenti, e eh, sul lavoro e sulla sicurezza alimentare saranno armonizzati tra le due sponde dell'Atlantico e io so che quando si armonizza qualcosa in genere si armonizza a ribasso, quindi quello che ci aspetta non è chiaro. Io in Commissione politica dell'Unione Europea sono riuscita a ottenere per il Movimento 5 Stelle un'indagine conoscitiva sul TTIP e eh, io immagino che ce l'abbiano assegnata perché non avevano bene chiaro in mente che cosa significava tant'è vero che quando hanno capito esattamente che cos'era ci sono state manovre di boicottaggio che rasentano il ridicolo, che vi potrei anche raccontare, da scordarsi di invitare gli auditi, addirittura a trascrivere, eh, a tradurre le, gli studi di settore, gli studi di impatto sul TTIP dall'inglese all'italiano invertendo le cifre, cioè dicendo che si esporterà di più di quanto si importerà in inglese è scritto in un modo, in italiano lo traducono in un altro. Quindi stiamo assistendo un pochino alla, a un boicottaggio, eh, soprattutto per quel che riguarda informare all'interno del Parlamento, perché all'interno del Parlamento vi posso dire, sto facendo io informazione sul TDIP, ai singoli parlamentari alcuni dicono oddio, non mi piace, è pericoloso. Quindi all'interno del Parlamento non si sapeva, adesso piano piano se ne sta discutendo e poi ci sarebbe, sarebbe opportuno attivare un'informazione anche molto, molto capillare. Un, un pericolo, però io questo poi eh, vorrei capire anche dai nostri parlamentari europei, si sta discutendo eh, addirittura su questo accordo che non passerà per i Parlamenti nazionali. C'è il pericolo, c'è la percezione che sarà classificato non più come accordo misto, ma come accordo doganale, quindi in qualche modo il Parlamento sta rallentando perché forse non darà nemmeno la sua opinione, quindi i Parlamenti nazionali forse non potranno esprimersi, e questo stiamo cercando di capirlo con i funzionari all'interno del Parlamento. Un'altra battaglia che stiamo facendo, anche questa per fortuna ci è riuscita, eh, diciamo anche per, sono quei piccoli risultati che ci, ci danno la forza di andare avanti, era quella sul, sugli organismi geneticamente modificati. Altro esempio sì. di agricoltura iperintensiva che l'Italia eh, vedrebbe l'Italia al panalino di coda perché monoculture intensive da noi non hanno ragione di esistere rispetto alle megaculture della dell'Argentina o, del, o di altri paesi con grandi estensioni. e eh, Recentemente, eh, grazie all'impegno di, all trasversale su questo argomento, l'Italia ha, eh, ha adottato l'opt-out nei confronti dell'Unione Europea e ha deciso di non coltivare otto organismi geneticamente modificati sul territorio italiano. Rimane il, fatto, rimane il fatto che se entrasse in vigore il TTIP molte di queste normative nazionali probabilmente diventerebbero irrilevanti perché il WTO sarebbe probabilmente una fonte legislativa superiore che potrebbe annientare tranquillamente le decisioni degli Stati membri quindi eh, grande attenzione sull'agricoltura italiana perché è la nostra eccellenza noi siamo l'eccellenza europea della biodiversità della tutela alimentare e forse proprio per questo siamo eh, continuamente messi sotto attacco perché se si distrugge l'eccellenza italiana la modalità di alimentazione eh, del tutto liberista probabilmente potrebbe avere accesso in Europa. Quindi noi dobbiamo essere un baluardo nei confronti di questi attacchi diciamo, economici, sono attacchi economici, non è complottismo, sono strategie commerciali e eh, ci stiamo cercando di impegnare sia per quanto riguarda la eh, scrittura di questi eh, PAC o comunque di modalità di finanziamento sia con grande attenzione per quel che riguarda tutti eh, i trattati di libero scambio. Io a questo punto restituisco la parola a Fabio Massimo grazie per questa panoramica, questo quadro esaustivo che tocca quindi non soltanto l'agricoltura ma eh, si estende anche all'attività che il Movimento 5 Stelle sta svolgendo in condizione 14 e vi comunico anche che stiamo cercando di lavorare molto bene integrando il piano di azione a Bruxelles con quello italiano e giocando di sponda, giocando di squadra, tra i due livelli, cosa che nel passato non è spesso avvenuta. Menzionavi il pericolo del TTIP, ma in realtà il TTIP è... Soltanto uno degli aspetti più pericolosi e temibili di un'intera filosofia orientata all'iperliberismo selvaggio che non conosce limiti frontiere e soprattutto non pone più al centro dell'azione eh, dell sia statuale ma ancora di più dell'Unione Europea la difesa dell'occupazione, la difesa del benessere sociale ma pone invece il profitto come valore di riferimento e questo ve lo dico perché c'è un'altra minaccia enorme, gigantesca che si sta profilando all'orizzonte, lo accendo brevemente prima di dare la parola a Marco Zullo è il riconoscimento della Cina, ascoltatemi bene, della Cina come economia di libero mercato questo è uno degli obiettivi politici che sta inseguendo la commissaria Cecilia Malmström, svedese, commissaria al commercio internazionale. E perché lo fa? Lo fa perché il suo paese, la Svezia, così come la Finlandia, così come l'Olanda, così come la Gran Bretagna, non hanno una manifattura significativa, hanno invece un'economia prevalentemente fondata sul commercio, sulle transazioni, sulla finanza quindi dal loro punto di vista è qualcosa di interessante, di auspicabile essere in ottime relazioni con la Cina e riconoscerla a pieno titolo come economia di libero mercato, ma questo cosa vuol dire invece per un paese anzi per il paese, l'Italia, che ha l'eccellenza del manifatturiero in Europa e che ha sempre dimostrato la capacità e la qualità dei suoi prodotti appunto, in tutto il mondo, vuol dire la perdita di più di un milione di posti di lavoro perché se la Cina verrà riconosciuta come economia di libero mercato ebbene l'Europa non potrà più imporre i dazi anti-dumping dumping è quella manovra secondo la quale uno Stato ad esempio da un'impresa esporta, vende un certo prodotto abbassando il prezzo al di sotto di quello che è il costo per conquistare mercati altrui la Cina, mettiamo caso, questa penna magari la produce a un euro la vende nel mercato cinese a 1,50 euro e 50, la vende nel mercato europeo a 0,75 centesimi per distruggere il mercato conquistato dalle nostre imprese ecco l'Europa si era difesa finora neanche troppo efficacemente con queste sanzioni antidumping che spesso non sono già ora adeguate a sconfiggere queste manovre commerciali adesso eh, la Malmstrom la vuole abbattere complet completamente distruggendo interi poli manifatturieri che hanno fatto grande questo paese veramente del mondo. Il Movimento 5 Stelle sta cercando di fare sinergia con tutte le forze italiane ed europee che si vogliono schierare convintamente contro questo provvedimento ma ancora di più contro questo modo di intendere l'Europa e contro questo modo di intendere l'azione dell'Unione Europea, altrimenti è inutile parlare di principi e valori europei, I principi e i valori non si possono portare avanti se non si difende il lavoro dei cittadini, lo dice anche la nostra Costituzione e lo pone al suo primo articolo, non è un caso e noi lo teniamo bene a mente. Prima di passare la parola a Marco Zullo, mi fa molto piacere presentarvi altri due ospiti di questo evento, di questa, sera, di questa serata, non l'avevo fatto prima, mi scuso, Silvano Di Nicolò, che è consigliere regionale dell'Astro per il Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Affari Comunitari Internazionali, cooperazione dei popoli e tutela dei consumatori, ma anche della Commissione Agricoltura, Artigianato, Commercio, Formazione Professionale e Lavoro, farvi capire eh, il lavoro appunto di un portavoce del Movimento 5 Stelle pur di coprire tutte le commissioni noi in Europa, la Regione Lazio ne abbiamo prese due o tre anche a testa quindi vuol dire lavorare due o tre volte tanto in media di quello che fa un parlamentare o un consigliere regionale eh, normalmente e il nostro sindaco di Pomezia Fabio Fucci che sta svolgendo un lavoro veramente eccezionale nel comune che confina con il comune di Ardea, appunto, nel comune di Pomezia, e ci racconterà appunto la sua esperienza di amministratore e la battaglia che sta portando avanti per una gestione trasparente, veramente trasparente ed efficiente della cosa pubblica nel suo territorio nel corso dell'ultima parte di questo programma. Adesso Marco Zullo... Oh, ecco, è arrivata anche Carla, ti stavamo aspettando con grandissima impazienza, Carla Ruocco che è membro della commissione, della commissione finanze della Camera dei Deputati, io penso che non abbia quasi bisogno di presentazioni perché la conosciamo tutti, veramente tutti quanti per la sua azione fortissima non soltanto in commissione finanze ma soprattutto a difesa delle piccole e medie imprese italiane di cui stavamo parlando anche prima e che interverrà appunto nel panel successivo riguardante le piccole e medie imprese.